Ragazzi, prima di iniziare questo video vi ricordo che questa sera alle 19.00 sarà in live su Twitch, trovate il link qua sotto in descrizione. Se siete nuovi vi invito a mettere il follow e niente, detto questo, iniziamo. Ciao per 25, oggi qua in questi video. Oggi è mercoledì ma non c'è l'appuntamento su PC Building Simulator perché mh, non riesco a bene cioè stasera ovviamente ci sì, sarò in live come avevo detto all'inizio sì. di sicuro, però sto ancora settendo bene il microfono perché con ultimi setting che ho fatto per laggare anche di meno in live se riesco non è che eh, il microfono si più così tanto bene, quindi sia lunedì sia oggi non sono riuscito a lavorare con quel microfono l'altro che sentite ogni, star, ogni video sul eh, all'inizio l'ho già registrato prima Però tanto vabbè Comunque oggi qua in questo video Che non è un video come ho detto prima eh, Di gaming ma bensì di unboxing Perché si sì, raga oggi mi sono arrivati ho oh io la bellezza di 1 2 3 Spero che si veda la volta di sotto un attimo 3 e quattro pacchetti e niente senza perdere altro tempo iniziamo con il video dunque direi di aprire questo così bello dai ed è il supporto per telefono sì, okay. dunque questo qua è quello che utilizzeremo anche stasera in, in live su Twitch cioè eh, quello per il video dove riassembiamo cioè, il vecchio computer lo smontiamo dal vecchio case dal case che, in cui adesso lo rimonteremo nel, nuovo, nel vecchio, suo vecchio case nel case originale e lo facciamo da telefono perché ne deve ancora arrivare il pezzo per le videocamere quello mi arriva a fine febbraio inizio fine gennaio inizio febbraio quindi direi subito per le nostre di tagliarlo ok la plastica è un via dunque qua abbiamo il suo manuale delle istruzioni con tutto ovviamente. e qua dietro c'è il pernetto dunque. dunque e togliamo te ok Qua ovviamente c'è il suo cosetto dove si appoggiava il telefono che è fatto anche apposta per tenerlo così, guardate praticamente qua lo si tiene così, in questo modo qua poi qua ci possono attaccare le torce e il microfono che ho anche preso adesso vi farò vedere subito col mio telefono non farò prendere un attimo dalla carica lo devo rimettere perché? ce l'ho al 6% ce Comunque, raga, dunque si prenderà questo qua, lo si metterà così il telefono, lo si ficca dentro questa cosa qua, ok, lo si ficca così, e poi per la sicurezza si stringe questa via. E ovviamente, adesso se andiamo sull'applicazione eh, microfono, quindi eh, dov'è? Microfono, si, sì. scusate, eh, fotocamera. Ecco qua, abbiamo il pro stand per la fotocamera, ecco. così come vedete, per la fotocamera, e tutto. che è quello che, che utilizzeremo questa sera in, in live. Dunque, lo spegniamo un attimo e lo lasciamo da parte. Quindi direi di andare subito con questo altro fatto qua, che mi sembra che questo qua credo che sia di troppo, eh... ok tagliamo qua tutto. Che do, se questo del microfono l'ho preso, l'ho comprato... Sì, infatti è il microfono. Il Monkey MK1, Direct Video Camera Microphone. Dovrebbe essere uno dei migliori, come avrete nelle recensioni di questo prodotto su Amazon. Ovviamente vi lascio i link di tutti i prodotti che sto unboxando in questo momento, sotto nella descrizione. Quindi... No, se è pronto, okay. Lo tagliate, no? E lo apriamo Eccolo qua Dunque Troviamo subito il dead cat Che è il paravento del microfono Che va solo un attimo modellato Poi aprendo troviamo anche il manuale delle istruzioni Questo ovviamente lo teniamo da parte Con eh, tutti gli ottilizzi Traduzzer, electrocode E un condensatore elettrico Tutto così Dunque raga se ehm, è per, Sia telefono che fotocamera non vi preoccupate adesso se lo apriamo ovviamente troviamo il pezzo che va sopra il microfono prima di mettere il dead cat il suo cavetto che serve sia per alimentarlo sia per passare l'audio e ovviamente il, eh, il coso il supporto per lo stand il microfono ovviamente e infine un altro eh, cavetto va bene due cavetti, uno di ricambio credo e infine il microfono che okay? è un affarino rosso così e però dovrebbe essere buono no? come ho detto nelle recensioni lo apriamo subito non lo rompiamo che nuovo Dun, dunque prima di tutto dobbiamo dictare questo qua lo vogliamo cliccare qui dentro lo metteremo proprio qua in mezzo così Ecco qua, è inserito Dunque praticamente per metterlo, ci sono vedete che ci sono questi solchetti qua, si prende lo, si picca qua in dentro e si riavita questo affare qua. Prenderlo, okay. ok, e questo qua è dove ho il microfono. Intanto lo assembliamo quindi metterà, qua davanti dove prende l'audio e anche l'altro lati ovviamente. Prende l'audio quindi qua davanti andrà diciamo eh, il il filtro di spugna per adesso sarebbe stato facile questo prodotto qua è anche... sarebbe per le fotocamere soltanto che io su tutte le fotocamere che ho non ne ho neanche una che diciamo abbia la canzone per l'audio Forse questo, non lo so, ma quello no. di nuovo non lo so Infatti non ha l'accanto per l'auto, l'esterno E poi sopra questo dovrebbe afficcarsi il dead credo O forse, dicono che meglio, cosa c'è da mettere, se va dunque Che in tutto vediamo qual è quello che ha entra eh, il mio, credo che questo qua sia Credo questo, raga Credo che questo qua, ve lo mostriamo no, Intanto il sì, sistema qua no, questo lo andare più dentro. no attiva prima questo filtro qua si va messa la preservativa quindi mettiamo allora, dentro Bene. dopodiché dobbiamo allargare No ma secondo me va non lo so ma credo che se voglio mettere questo qua vada senza questo qua quindi più che altro visto che io streammo in casa senza lento lo tengo senza questo senza il vecchio dunque direi dunque, questo qua e il cavo che va messo qui giunto qui dentro nel fondo schiena del microfono che ovviamente andremo subito a mettere in, eh, in serie dunque io l'entrata ce l'ho qua ed entra questo bene e questo qua è il setting per questa sera poi ovviamente lo metto sopra il cavalletto che sto utilizzando ora per registrare e eh, devo vedere ancora dove metterlo ed è tutto direi che però in tutto Mm, e se posso anche poi qua mettere altre luci ma l'altro vedete che ci sono questi due tacos probabilmente poi a parte le luci e metterle così dunque si sta qua il mio e questo qua era la parte per lo streaming di stasera quindi visto che adesso che se ne ho comprato anche della roba per l'illuminazione in montagna quindi qui dentro credo che ci sia la roba dell'illuminazione in montagna comunque lo sia sì. due, sensori. due sensori non so per che cosa ma ok cioè, no, mi sembrano due sensori, sensori di presenza di sì. questo di movimento ovviamente Vedi, questo lo buttiamo pure per terra, poi lo butto, ok, si sì, rimettiamo qua così. E invece questo qua... Che credo che sia... Non lo so, questo non mi ricordo Due microfari. Da no, 100 watt Ok. Credo che vada a collegare il studio qua, no. non lo so. E eh, ovviamente grazie per la carta, non sta già soltanto cruzando l'Australia e eh? non è che c'è bisogno di speccarne così tanta. Capito che si ricicla, però anche se Amazon non lo utilizzate di meno, fare di piacere al mondo. Il telefono vi ricordo che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdermi nessun mio nuovissimo video che caricherò in futuro. Vi ricordo che questa sera sarò in live su Twitch dalle 7 in punto, sarò in live e niente, dove stasera come avevo detto anche poco fa, eh, diciamo ricostruisco un po' quel computer, lo riassembliamo e niente. Vi ricordo di passare anche sui miei social, quindi TikTok, Facebook e anche Instagram. E niente, Se volete entrare nel gruppo Discord, link sotto la descrizione insieme ai prodotti che ho unboxato quest'oggi. E noi ci vediamo in un nuovissimo video. Bella ragazzi.